Cosa significa esattamente successione? Allora faccio spesso questa cosa che vado a cercarmi l'etimologia della parola su, sul dizionario etimologico, no? perché mi piace tanto, mi dice molto dell'essenza di quello che stiamo guardando. Salta fuori che eh, la parola sequenza ha una radice dal sanscrito che suona come sac, sac, sac, che voleva dire amico. Compagno di viaggio, compagno di percorso. Quindi la caratteristica di una sequenza numerica, in particolare la sequenza che andiamo a vedere questa sera, che andiamo a raccontarci stasera, è proprio di essere composta da tutta una serie di elementi che tra di loro non sono né scollegati né tantomeno estranei, sono tra virgolette amici sono eh, collegati tra loro da un forte legame da una sorta di connessione mh, di sentimento di riconoscimento reciproco cioè dell'andare insieme in avanti di fare un percorso insieme la cosa che più mi colpisce quando ho a che fare con le sequenze ad esempio con, la, con, con questa sequenza, quella di Fibonacci, è che la sequenza non ha fine. Cioè si può andare avanti all'infinito. No? E se io vado a riguardare eh, la carta che fa un po' da sottofondo a questa serata, c'è cioè proprio in ogni numero c'è come la spinta così. Come in avanti, sempre in avanti. L'impeto che si vede qui, la spinta, la forza vitale che viene da questa da quest immagine e che andiamo un pochino a raccontare nelle sue varie declinazioni stasera, è un po' eh, il sapore, la chiave di lettura che andiamo ad utilizzare per esplorare in questa versione così inedita la sequenza di Fibonacci. Perché dico che è profondamente legata al moto della spirale, questa quest immagine, ma proprio la sequenza di Fibonacci di per sé e il fatto che noi ci agganciamo all'inizio della primavera, che è esattamente il periodo dell'anno dove la vitalità, la spinta vitale, dirompe. Da un giorno con l'altro io esco di casa e mi ritrovo tutto quanto in fiore. Da un giorno con l'altro, da un momento con l'altro. Fino al giorno prima l'albero era completamente fermo, sfoglio, scuro. Il giorno dopo esco di casa e lo trovo inondato di fiori rosa, di fiori bianchi. Un'esplosione, un, un impeto vitale, una spinta è inarrestabile. No? Ha tantissimo a che fare questo con una sequenza che non ha fine, che si rinnova costantemente da un momento con l'altro, da un anno con l'altro che non si ferma, non la esaurisce quella spinta e così uguale a, questa, a questo procedere senza, senza termine, a questo procedere inesauribile se ci pensiamo è il nostro quarto chakra, non smette mai di darci letteralmente, una spinta nel senso alla circolazione sanguigna, no? cioè il cuore nel nostro corpo non si ferma un attimo quando dormiamo, quando siamo allegri, quando siamo tristi, quando siamo innamorati, anche quando con la mente siamo da tutt'altra parte, che uno dice non mi ricordo neanche d'essere vivo talmente, ho tanti pensieri, sono distratto, il mio cuore se lo ricorda e perfettamente e di conseguenza batte il ritmo e lo fa ricordare a tutto il resto del mio corpo. Mi mantiene continuamente in vita, permette all'ossigeno di circolare, porta eh, nutrimento, porta combustibile alle cellule, permette a tutto di andare avanti, di mantenersi costantemente in moto, costantemente in movimento. E questo, se ci pensiamo già di per sé, è un fatto miracoloso all'interno del nostro corpo. La frequenza del quarto chakra poi, che è connesso proprio all'organo del cuore, lì nella sua zona, sia il chakra primario sia tutti i chakra secondari, no? sia quelli di fronte che quelli dietro sulla schiena, a livello sottile fa esattamente la stessa cosa, non come movimento fisico ma come movimento invisibile, come vibrazione, come eh, mantenimento di un ritmo nella nostra emissione, nel nostro scambio, con la realtà su un piano diverso, sul piano dell'anima. Il quarto chakra continuamente fa un movimento di emissione che condivide, che porta fuori e contemporaneamente un movimento di acquisizione. Qualcosa ci lascia, viene condiviso e qualcosa in cambio per movimento, per continuo aggancio, ritorna e si, ria si riappropria rientra in me è un continuo dare da una parte e parallelamente ricevere dall'altra è proprio la funzione energetica del quarto chakra quando noi diciamo il quarto chakra ci permette di sentire l'amore ci permette di um, Entrare in connessione empatica anche con le persone distanti da noi ci permette di entrare in risonanza, ecco, è esattamente questo. Perché a livello sottile ci permette di fare questo movimento, di dare e di ricevere senza mai fermarci. La sequenza di Fibonacci, come tutte le sequenze, come tutti i numeri, eh, hanno sì, sempre l'inizio ma non hanno, mai, non hanno mai una fine. Poi è vero che ogni numero ha il suo magari significato preciso, ma quello che li rende veramente unici è che qualsiasi sequenza noi andiamo a, a, a vedere, che noi incontriamo, poi eh, vibra in noi in modo unico per, per ognuno. Quello che mi ha colpito della sequenza di Fibonacci, eh, e te lo raccontavo, no? non è tanto la sequenza dei, dei numeri di, di Fibonacci, quindi eh, molti due già la conoscono, no? perché lui inizia questa sequenza con 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dove il numero successivo è sempre la somma dei, dei primi due. Quello che mi ha colpito tanto sono eh, i numeri che lui non ha considerato nella sua sequenza e quindi sono andata a cercarmi quelli che non ci sono, che lui non ha nominato. Io dicevo ma cosa vorranno dire i numeri invece che lui non ha menzionato, no? Sono il 4, il 6, il 7, e il, il 9 e il, e il 22. Allora mi sono messo un po' a fare, di, a fare un po' di, di giochi no? con, questi, con questi numeri e tutti questi numeri, sommandoli, riportano sempre al numero 1. Quindi è vero che è una sequenza eh, infinita che non finisce mai, ma la maggior parte dei numeri, la sequenza di Fibonacci, sommandoli, ritornano sempre. Più che all'1, ritornano sempre all'11. E questa è una cosa curiosissima, perché in numerologia il numero 11 è proprio il numero dell'intuizione, della connessione con, con l'universo. E allora mi sono chiesta chissà se questa sequenza, cioè che, che cosa ci vorrà mai dire questa, questa sequenza, no? Poi è bello anche che, che ognuno di noi trovi una sua collocazione per questa, per questa sequenza e mi sono eh, scritta quello che per me e ve lo voglio leggere eh, rappresenta la sequenza numerica che non è nella sequenza di Fibonacci quindi dei <ride> di, numeri i numeri i numeri mancanti e allora mh, vi leggo questa cosa nella radice nella forza di madre terra 4 il genio 11 rivela il suo potere 8 dell'amore incondizionato 9 creando e portando fuori al mondo la sua verità interiore 7 con la determinazione dei luminosi che per me sono gli angeli 6 l'altra cosa che... che ho fatto quello era l'invisibile di... questo è il visibile quindi il primo, eh, il primo pezzettino di, di sequenza fino a 13 e a me quello che, che arriva è questo trasformo, 13 la sensibilità, 2 nell'espressione della bellezza, 3 metti in movimento, 5 il mio potere personale, 8 Nell'incontro con le mie intuizioni, 11, è, è tutto legato comunque a, um, alla potenza, no? al, potere, uh, al potere personale, al potere della primavera, alla poter, al potere del nostro, uh, del nostro cuore, al potere della spirale. Tutto inizia ma, ma niente mai finisce, come i numeri, come come la natura, come, come la bellezza, come, come tutto. Hai eh, inserito gli archetipi che vengono dai numeri della sequenza e della non sequenza in un tuo eh, disegno armonico, in una tua visione di insieme. Quindi è bella questa cosa dal mio punto di vista perché mh, si mettono insieme proprio come nel gioco del quarto chakra proprio come nel movimento eh, della spirale e proprio del chakra del cuore, sia quello che da dentro si mostra fuori e viene condiviso in un movimento che dona, che porta agli altri, sia quello che parallelamente da questo donare inevitabilmente si mette in movimento e ritorna. Magari il più delle volte invisibile, magari il più delle volte incontrollabile, imprevedibile, no? Quindi c'è cioè proprio come una parte emersa, un mondo emerso da sopra che si vede e che si muove e un mondo invisibile da sotto che ritorna e sono sempre in equilibrio. È un po', è un po la magia del quarto chakra, no? Che uno guardando la primavera si può anche domandare ma dove la troveranno mai? questi alberi, questi prati, questi fiori, la forza di aprirsi così di colpo, dopo un inverno lungo, magari anche difficile, ma dove la trovano? L'energia e le risorse per da un giorno all'altro riempirsi di colori, aprirsi, sbocciare, lasciare lo spazio alle foglie nuove, ai rami nuovi, ai germogli nuovi, ma da dove viene tutta questa risorsa? no? Esattamente da questo dare, cioè da questo espandersi della primavera nasce poi tutto il movimento d'abbondanza, di calore, di espansione dell'estate, che poi arriva nell'autunno, si esaurisce, viene raccolto, viene eh, anche depositato, no? lasciato andare a terra, come le, le foglie, l'erba che si si ammoscia nei prati, no? <ride> le foglie che cadono, va tutto a cadere, va tutto a depositarsi e poi arriva l'inverno dove sembra tutto in apparenza silenzioso, calmo, fermo e invece c'è un fortissimo movimento nell'invisibile di raccoglimento, di ascolto, di mondo interiore parlo della natura ma accade lo stesso anche nelle nostre stagioni interne no? che a volte coincidono con quelle fuori a volte non troppo ma anche in noi accade questo c'è tutto un movimento di raccoglimento di ascolto e di silenzio e poi di nuovo sboccia in questo dare della primavera è un tenersi continuo ehm, ora vi vado a condividere il mio schermo e disegniamo insieme intanto che vi racconto come, come può essere uno dei molti modi, degli infiniti modi, in cui ci possiamo rappresentare la successione di Fibonacci, ok? Prendiamo proprio il primo pezzo di sequenza, quello che ci ha raccontato Tiziana, con la numerologia. La sequenza parte con la ripetizione di due 1 e io vorrei disegnarli stasera questi 1 così come due spazi, due cerchi, uno da questo lato e due da quest'altro. Questa è proprio la partenza. Uno e uno, insieme. Uno e uno, insieme. Fibonacci ci dice, se io li sommo, fanno due. E quindi vado a disegnare un cerchio grande 2, Cioè il doppio di quegli altri eccolo e lo mettiamo assieme a quegli altri ora la cosa molto interessante che Fibonacci ci racconta è questo per andare avanti da questo da questo equilibrio dove uno e uno si incontrano e diventano due, bisogna che si unisca. Questo due deve voler creare qualcos'altro, deve voler crescere. E allora che cosa sappiamo creare noi? Qualcosa che ci somiglia, qualcosa che ci rispecchi. E dunque questo cerchio grande due crea un altro. Cerchio grande 2 e lo mette accanto a sé come si guardasse allo specchio. Si guarda indietro, e dove va a prendere le risorse? Dalle sue radici, come, come tutto in natura, da quello che immediatamente lo sostiene, da quello che lo ha generato, come facciamo noi da piccolini. Dove andiamo a prendere il nostro nutrimento, il nostro sostegno quando siamo appena nati? Da chi ci ha messi al mondo di solito, da chi di conseguenza come estensione del proprio impeto vitale ci ha generati e quindi questo uno da cui il due proviene va a specchiarsi anche lui. E così abbiamo un 1 e un 2 che si mettono insieme. E insieme 1 più 2 Fibonacci ci dice fa 3. Creiamo un cerchio grande 3. Eccolo. Li ha avvolti entrambi, si estende con entrambi e anche lui come tutte le cose in natura cresce, si evolve, crea qualcosa che gli somiglia, crea qualcosa che lo rispecchia. Sul suo asse di simmetria semplicemente manifesta, mostra, fa il movimento di condivisione del quarto chakra e poi da sotto da sotto la superficie, dalle sue radici, da dove è originato lo supporta il numero 2 che si specchia con lui eccolo e allora un 2 e un tre insieme Proprio come ci racconta Fibonacci, fanno 5. Creiamo un cerchio da 5. Ed eccolo, che li avvolge entrambi. E allora abbiamo capito come funziona. Prendiamo questo cerchio da 5 e quello da 3, che sono le sue radici, e lo raddoppiamo e andiamo a specchiare di qua. E noi sappiamo, c'è cioè anche nella sequenza, che 5 più 3 fa 8. Andiamo a creare un cerchio da 8 che li avvolge entrambi. Eccolo qui. E ancora per un'ultima volta andiamo a ripetere questa magia. Creo qualcosa di analogo e speculare di me e della radice da cui vengo. Eccoci, ci specchiamo ancora una volta, di qua. E ancora una volta creiamo un cerchio ancora più grande, perché 5 più 8 fa alla fine 13 eccoci qua E lo possiamo andare a guardare nell'insieme quello che abbiamo disegnato finora potremmo andare avanti all'infinito con questo gioco ma la cosa davvero interessante di questa sequenza che ci raccontava anche prima Tiziana è che questa è la parte visibile ma possiamo renderla ancora più interessante, ancora più ricca andando a guardare cosa accade quando la sovrapponiamo con la sua versione uguale e opposta la raddoppiamo e la specchiamo ecco la sequenza visibile e il suo riflesso la mettiamo bene in centro e come eh, mi piace fare sempre quando si disegnano le geometrie la chiudiamo la fermiamo vediamo un punto fisso Mettendole il punto centrale. Eccola qui. Stasera la sentiamo così. La sequenza di Fibonacci, la primavera, che ci racconta con il suo risuonare, il suo attingere dalle radici, per manifestare e da questa manifestazione generare nuove radici in un continuo dare e ricevere, in un continuo scambio, senza fine come la spirale. Sembra la chioma di un albero. Un pochino vista lo sembra, da, vero? Eh, vista dall'alto, sì. Vista da sopra, sì. Sì, è vero. Come se fossero tutti cerchiolini, i cerchiolini, no? i rami, le sezioni dei rami. Sì, è quello che poi è uscito fuori dalle radici. C'è scritto uomini e donne, no? E quindi uno dice uomo e donna, ma in realtà se poi si guarda la figura, sono tre le figure che corrono. Mm. Quindi non, non è mm, fisso, è un po' come... Il nostro approccio più conosciuto di interpretare l'incontro degli opposti, complementari, come una parte e un'altra, no? una destra e una sinistra, perché noi esseri umani funzioniamo così. C'è un giorno e c'è una notte, c'è un maschio e c'è una femmina, c'è una destra e c'è una sinistra, c'è un bianco e c'è un nero. In realtà, eh, e spesso questa cosa si trova in natura, specie in primavera, se guardiamo come fioriscono, ad esempio, i fiori sui rami, notiamo che non c'è una netta divisione tra destra e sinistra, ci sono tante più direzioni che confluiscono, cioè il nostro chakra del cuore è una cassa di risonanza estremamente più ampia di così. Bo Giuro, poi non vi stresso più con i disegnini, però vorrei farvi vedere cosa accade in questo disegno di eh, geometrie che abbiamo fatto questa sera, se io invece che ehm, far incontrare due, ehm, due versioni di questa geometria, ne faccio incontrare qualcuna di più. Ad esempio... Le linee, quelle scure che vedete e quelle sono la sequenza manifesta e poi ci sono tutti gli spazi e lì è tutta e vedete che sono tanti gli spazi bianchi, c'è cioè più bianco che nero in questa sequenza, no? E quella è tutta la parte invisibile, è tutto il, il sotto la superficie che ritorna da ogni nostro movimento, da ogni nostra condivisione. Ogni nostro movimento nel dare genera un ritorno eh, invisibile estremamente più grande. Per questo la sequenza di Fibonacci continua a crescere. Per questo la natura continua a rigenerarsi e ad evolversi, Perché non solo si rigenera, ma nel tempo si trasforma anche. Questa è una cosa molto interessante, no? Perché in questa sequenza c'è molto più bianco che nero. Se voi provate a colorarla andate proprio ad ascoltare, ad esplorare la parte invisibile insieme a quella che si vede.